Ciao a tutti, eh, sono Antoci Rosario, eh, sono uno studente di Ingegneria Informatica del Politecnico di Torino e eh, membro del team We Open. Eh, oggi abbiamo svolto un'attività eh, di assistenza eh, informatica ed elettronica eh, chiamata eh, Restar Party con altri enti. E In seguito abbiamo tenuto un talk divulgativo sulle tecniche di riuso e sulle realtà presenti a Torino sulla tematica ambientale e di recupero dei RAE.